Mesi fa, il governo, il governo Renzi, ha deciso la soppressione di Equitalia. Ah, chiaramente la discussione tra gli dove essere eh, doveva dove proseguire ed è arrivata la nuova agenzia delle entrate. Ecco, su questo cambio ci eh, parlerà adesso l'avvocato Alessio Oscaglia del Foro di Tre. Buongiorno a tutti, ringrazio prima di tutto il Movimento 5 Stelle e il consigliere Gasperi per avermi invitato a questa scritta tavola rotonda. L'argomento che sono chiamato ad affrontare è appunto quello della soppressione di Equitalia, che è l'attuale concessionario della discussione, e la nuova istituzione di un agente della discussione che si occuperà di questa funzione. Io ho pensato di strutturare la mia relazione in quattro punti Fornendo prima dei cenni preliminari sul sistema di accertamento e di discussione dei tenuti, fare una piccola illustrazione della storia di dalla sua costituzione fino ai giorni nostri, in cui verrà soppressa, e in questa fase cercherò anche di eh, evidenziare i risultati o gli insuccessi che questo concessionario ha, ha ottenuto nel corso degli anni. Eh, mi occuperò eh, poi della disciplina del decreto legge 193 del 2016 che è il corpo normativo che appunto dispone la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo ente pubblico di riscossione in conclusione in conclusione eh, tirerò un po' le fila di questo discorso eh, cercando di evidenziare le maggiori criticità della, della riforma Ceni preliminari su accertamento e discussione. Il nostro ordinamento, l'accertamento dei tributi compete all'Agenzia delle Entrate che ha il compito di verificare fondamentalmente eh, la correttezza dell'adempimento dell'obbligazione tributaria da parte del contribuente. Qualora verifichi delle irregolarità, l'Agenzia delle Entrate eh, emette degli avvisi di accertamento, degli avvisi di irregolarità o degli avvisi di liquidazione nei quali chiede al contribuente di pagare la maggiore imposta all'unità. L'avviso di accertamento può essere anche immediatamente esecutivo, in questo caso, per determinati tributi, in questo caso contiene anche l'intimazione alla legge, quindi l'agenzia delle entrate dice al contribuente non solo eh, mi devi pagare questo tributo, ma lo devi pagare anche subito, anche i 60 giorni, altrimenti proseguo, procedo immediatamente a, alla discussione coattiva. Questo argomento mi consente quindi di eh, spostare l'attenzione sulla riscossione, che nel nostro ordinamento è disciplinata dal DPR eh, citato prima, 602 del 1973, che inizia proprio nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate consegna, fida al concessionario della riscossione, i carichi relativi ai tributi da riscuotere. La riscossione eh, avviene mediante la formazione di un ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dal ruolo del concessionario della riscossione estrae le cartelle di pagamento che notifica poi ai contribuenti. Nel caso di accertamento immediatamente esecutivo invece l'agenzia di entrata consegna al concessionario l'accertamento e questo procede direttamente all'esecuzione forzata con un miglioramento, un miglioramento presso terzi, terzo immobiliare che si Ovviamente il presupposto è che il contribuente non, non paghi alla notifica della, della cartella. Possiamo quindi eh, spostare, mh, entrare in media stress e quindi eh, vedere il sistema di discussione di dalla, dalla storia di Equitaria. Equitaria è stata costituita nel 2005, prima il sistema di discussione era affidato dei concessionari di diritto privato che erano gestiti dalle banche. Nel 2005 il legislatore eh, ha ritenuto di dover portare la discussione sotto il dominio pubblico e ha quindi ritenuto di istituire una società una società per azioni interamente partecipata però a capitale pubblico perché il 51% era eh, capitale di agenzie entrate il 49% capitale dei agenzie e ha costituito questa società che si chiamava riscossione SPA nel 2007 riscossione SPA è diventata equitale SPA che ha iniziato anche un'opera di eh, come dire Accentramento di, di tutti i vari concessionari che erano presenti ordina, ne, nello Stato italiano, erano circa 39, e Equitalia è riuscita a racchiudere di questi 39 concessionari in sole tre società, Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, controllate ovviamente da Equitalia S.P.A. Sono state poi costituite anche altre due società, che erano Equitalia Giustizia ed Equitalia Servizi, ma non si occupavano delle riscossioni, a parte Equitalia Giustizia per i crediti della Giustizia ma non, non, non ci riguarda in questa stessa. Il 17 febbraio 2016 Equitalia è stata costituita Equitalia Servizi di discussione nella quale sono state fatte confluire Equitalia Nord, Centro e Sud. L'introduzione di un sistema unico di riscossione in Capo Equitalia ha avuto sicuramente dei benefici perché ha consentito di migliorare e uniformare appunto il processo di riscossione. E in un certo senso c'è stato anche un incremento degli importi recuperati rispetto al sistema previgente occorre tuttavia evidenziare che la riscossione in termini assoluti nel nostro ordinamento ha um, percentuali assolutamente marginali e bisogna anche evidenziare che comunque Equitalia e l'azione di riscossione sono sempre state in mezzo a delle forti tensioni derivanti da una contrapposizione, tra l'imprescindibile esigenza di riscuotere il carico tributario per, per la sopravvivenza dello Stato, però al contempo la necessità comunque di tutelare i contribuenti sottoposti a discussione. E cui Italia infatti è l'ente probabilmente più impopolare della, del nostro ordinamento e eh, in periodi anche non troppo risalenti è stato oggetto di appuntati, intimidatori e quant'altro. Con queste premesse possiamo quindi eh, soffermare l'attenzione sui risultati che Equitalia ha ottenuto nel corso te del tempo. Farò riferimento a una relazione della Corte dei Conti del, 11, del, scusate, del 20 ottobre 2016, la numero 11-2016-G, dal titolo Il sistema della discussione dei tributi erariali al 2015. In questa relazione, la Corte dei Conti è una relazione molto corposa, si occupa dell'intero sistema di discussione, ma ai nostri fini eh, la Corte dei Conti insomma, ci indica i risultati che ha ottenuto Equitalia. Evidenzia in primo luogo una tendenziale crescita delle entrate tributarie nel corso del 2015 e anche la discussione effettuata da Equitalia nel 2015 ha avuto un trend tendenzialmente positivo rispetto al 2014. Tuttavia ci sono delle note diciamo, negative. Perché? Il valore della, delle somme riscosse da Equitalia è molto modesto rispetto se rapportato al carico tributario che le è stato affidato, si parla infatti di percentuali di riscossione che vanno dallo 0,62% del 2006 a un massimo dell'1,09% del 2010, a questo si deve aggiungere che in Italia ci sono, ce lo dice la Corte dei Conti, circa 20 milioni di debitori, il cui carico tributario è praticamente in Italia. Quindi questi dati della Corte dei Conti ci fanno capire che il sistema di discussione in Italia è abbastanza inefficiente e vorrei soffermare eh, l'attenzione sul sistema di discussione e non su Equitalia, sulla quale onestamente non mi sento di esprimere giudizi di valore. È stato da più parti evidenziato nella dottrina e anche dalla stessa Corte dei Conti, che tra le cause della bassissima discussione, delle bassissime percentuali di discussione di Italia, vi sono i vincoli che il legislatore italiano ha posto al sistema di discussione, di che si fa dai limiti alla pignorabilità dei beni alla latiazione dei carichi tributari. Ad oggi solo nella fase di discussione noi conosciamo quantomeno tre diversi tipi, tipi di latiazione e, eh, attenzione, sono uh, delle cose che... Degli interessi che hanno sicuramente una necessità di tutela, non si vuole dire che non è necessario di tutela il contribuente anche nella fase della discussione. Probabilmente quello che è più problematico è il metodo di legislazione utilizzato per offrire le tutele, è stato segnalato anche prima. Noi ci troviamo di fronte a una legislazione in materia fiscale che è estremamente oscura, poco intelligibile il cittadino ha enormi difficoltà a muoversi nel sistema fiscale e molto spesso anche i professionisti perché si trovano a maneggiare leggi che oltre ad essere incomprensibili spesso sono addirittura contrastanti tra loro in questo contesto qua il legislatore italiano nel 2016 ha ritenuto di dover intervenire e quindi eh, sopprimere Equitalia e SPA, quasi come se fosse questo il soggetto responsabile dell'efficienza del sistema è stato emanato quindi il decreto legge, che è il 193 del 2016, che prevede che dal 1 luglio 2017 eh, le funzioni di riscossione saranno affidate a nuovo ente, all'ente di, di nuova istituzione, agenzia delle entrate di discussione. Le società di gruppo Equitalia vengono quindi sciolte, da eh, parte dell'Equitalia Giustizia SPA, perché svolge funzioni diverse dalla riscossione, e verranno cancellate dal registro imprese senza necessità di avviare procedure di liquidazione. Peraltro, Tutte le eh, fasi della, dello scelimento di Equitalia e del passaggio di funzioni all'agenzia entrata e discorsione sono eh, esenti da imposizione fiscale. Un dato molto importante da evidenziare di questa riforma è che il legislatore ha previsto che dalla data di entrata in vigore del decreto legge è fatto divieto alle società del gruppo Equitalia di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo. E il personale in forza e in Italia, sia con contratto di lavoro a tempo de determinato fino alla sua scadenza, sia quelli eh, con contratto eh, di lavoro a tempo indeterminato, vengono trasferiti all'Agenzia all delle Entrate di Scossione, previa a ricognizione delle specifiche competenze possedute, cito testualmente, e quindi di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente i dipendenti di Equitalia eh, in questo caso qua saranno tutelati in sensi dell'articolo 2.112 del codice civile che prevede appunto il mantenimento dei diritti acquisiti presso il precedente datore di lavoro questo è uno degli argomenti forse più delicati del passaggio da Equitalia ad Agenzia Entrata di Discussione che probabilmente è anche balzato meno le cronache perché eh, abbiamo del personale dipendente di una società privata anche a partecipazione pubblica che in forza di legge confluisce direttamente alle dipendenze di un ente pubblico e quindi ci si riallaccia al problema del concorso di cui si parlava prima. Ma su questo punto poi i relatori che mi seguiranno sicuramente eh, potranno dire qualcosa di eh, più proficuo e eh, illustrare molto meglio questa tematica che mi, non mi appartiene. Tornando invece all'oggetto del mio intervento, eh, come dicevo le funzioni della riscossione Così come erano state affidate in Italia nel 2005, verranno attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le svolge per un proprio, eh, tramite il proprio ente strumentale, che eh, è un ente pubblico, denominato Agenzia delle di Entrate di Discussione. È un ente che ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e opera sotto la vigilanza del Ministero. L'Agenzia dell'Entrata e di Discussione subentra a titolo universale in tutti i rapporti delle società del gruppo di gruppo equitaria, sia sostanziali sia processuali, e assume la qualifica di Agente della Discussione ai sensi del DPR 602. Al nuovo Ente è data la possibilità, inoltre, di svolgere anche le attività di discussione dei tributi locali cosa che può fare anche in Italia al momento. Quindi potrebbe succedere in futuro che un comune possa affidare all'agenzia delle entrate e di discussione la discussione dell'INMU, per esempio, o anche tratti patrimoniali. Il nuovo ente ha ovviamente degli organi che sono il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei rivisori di conti, il presidente è il direttore dell'Agenzia delle Entrate, il comitato di gestione invece è composto dai dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. Una cosa secondo me molto importante da evidenziare in questa riforma normativa è che il legislatore ha dato una sorta di monito al nuovo costituendo ente perché dice che nei rapporti col contribuente si deve conformare ai principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, legge 212 del 2000, specialmente i principi di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e della buona fede. E inoltre anche ad altri obiettivi stabiliti in altri corpi normativi in materia di cooperazione rafforzata tra il contribuente, diffusione degli edendimenti e assistenza di tutoraggio del doraggio, contribuente. Insomma è un po' come se il legislatore ricordasse al nuovo agente della riscossione, guarda che il contribuente comunque ha dei diritti e va tutelato. In ogni caso, questa è un po' una ridondanza secondo me della legge, la gente deve operare eh, nel rispetto ai principi di legalità. E invece un dato probabilmente molto importante che è stato introdotto in questa riforma dice la legge deve operare un nuovo agente della discussione secondo criteri di efficienza gestionale dell e dell'attività ed efficacia dell'azione questo aspetto qua secondo me è importante perché in passato è balzato alle cronache giornalistiche sono balzate alle cronache giornalistiche casi di cartelle equitaria notificate cartelle del valore di un centesimo con questi criteri indicati dalla legge probabilmente eh, cose di questo tipo non se ne vedranno più il problema però è che il sistema di discussione continua a essere disciplinato dal dpr 602 del 73 e, eh, è stato lievemente modificato questo dpr dalla, dalla riforma del 2016 che ha introdotto, introdotto cercando di potenziare la, la, la discussione semplicemente dei, mh, delle facoltà per l'agenzia delle entrate e per il suo uh, ente strumentale di accedere e utilizzare i dati delle, delle banche dati ai fini di conoscere eh, meglio la situazione dei, dei debitori, per esempio possono accedere alle ba banche dati dell'IMS per poter sapere quali sono i rapporti di lavoro dipendente dei, dei debitori e eventualmente effettuare miglioramenti presso terzi. Ma a parte eh, queste cose insomma, la, la disciplina della riscossione è rimasta tendenzialmente immutata. A questo punto mi avvio verso la conclusione, cercando di trarre un po' le fia di quanto si è detto. La Corte dei Conti ha mostrato una grave inefficienza nel sistema di riscossione, si è parlato appunto di, eh, di riscossioni eh, veramente che non superano il 2%. Dal punto di vista del cittadino e dell'impresa, il soggetto che effettuava la riscossione operava sempre in maniera draconiana, possiamo dire, e il legislatore che a mio avviso ha delle enormi responsabilità per questa situazione ha creato, perché ha creato un sistema di discussione molto duro, per non dire violento ma al contempo ha invidiato la gente della discussione ponendo una serie di vincoli alla sua attività e quindi ha creato questo sistema di inefficienza, del sistema di discussione e, ha deciso di sopprimere l'Italia, quindi è come se avesse voluto cambiare il vestito del soggetto che effettua la discussione ma di fatto la discussione è rimasta la stessa. Questo passaggio da un ente all'altro non è esente da, da criticità. Eh, sul nuovo, la nuova agenzia di discussione succede a tutti i nei rapporti giuridici di Equitalia, quindi ciò significa che entra, subentra in tutti i contratti di Equitalia. Sotto il profilo processuale dovrà riassumere tutto il contenzioso che fa capo a Equitalia si parla, se non vado andando proprio alla relazione della Corte dei Conti di un contenzioso che conta circa 250.000 processi all'anno dinanzi alle commissioni tributarie per cui sarà veramente un'opera di non agevole realizzazione come detto il punto più dolente evidenziato anche dalla Porta, Porta Cotrina però concerne il trasferimento del, del personale dipendente che qua la norma fa riferimento a una previa ricognizione delle specifiche competenze, ma non, è stato non sono stati indicati uno quali sono i criteri che si devono adottare per fare questa procedura selettiva, che peraltro ad oggi non mi pare sia ancora stata avviata, e dal 1 luglio Equitalia cesserà le sue funzioni. E in ogni caso eh, non si tratta di un vero e proprio concorso pubblico, cioè una procedura selettiva che si effettua all'interno del personale dipendente di Equitalia, quindi il resto della, della cittadinanza è esclusa. Il secondo problema che questo passaggio pone è che se qualcuno dei dipendenti di Equitalia non dovesse superare questa procedura assettiva probabilmente si aprirà un'altra grande mole di contenzioso perché chiaramente queste persone perderanno il posto di lavoro. Quindi, alla luce di quanto detto, non mi pare che la suppressione diquitalia possa assicurare una maggiore efficienza del sistema di discussione, anche se allo Stato onestamente non è eh, insomma, un po' prematuro fare dei pronostici sul futuro agente della discussione. Io concluderei la mia relazione eh, lanciando una provocazione, chiedendoci cioè se siamo più sicuri che l'inefficienza della discussione in Italia dipenda solo ed esclusivamente da chi la effettua o se non sia piuttosto necessario iniziare a riflettere proprio sui sistemi, sulla sostanza della discussione e, su e sulle procedure che devono essere seguite. Grazie.